La vita, come dice Forrest Gump, è una scatola di cioccolatini. Il problema è che io sono intollerante al lattosio. Fra l'altro, a proposito di mongoli, mio fratello è sordomuto. I sordomuti hanno sviluppato un metodo molto efficace per dirvi che stanno affogando: muoiono. Io vengo dalla provincia e vi posso assicurare che in provincia di Mongoli ce ne sono tanti. Sarà che si inciucciano tra cugini, fratelli e non se ne preoccupano di quelli. Ma non è quello che mi dà fastidio, quello che mi dà fastidio è quello che considerano come successo. In provincia considerano successo fare una famiglia e aprire una piccola attività, che è ciò che il resto del mondo considera l'opposto del successo. 1985, Atlanta Hawks, Boston Celtics Larry dell'Agent Board si appresta a fare 60 punti in una partita leggendaria con una finta a tiro da 3 punti Fallo! Ma se non ti è nemmeno toccato Fallo! Sì, no, vabbè, io non gioco più Allora ho vinto! E quando ho toccato l'anello, eh? Come MJ23. Visto che quando ho toccato Non l'ho toccato, l'anello, visto non prima l'ho toccato. Ma hai toccato l'anello. Senti, Harry, io ti devo chiedere una cosa. Quanti soldi vuoi? No, no, non, soldi è soldi, voi? non è per soldi, non è per i soldi. Quanti sono di Non, soldi non vuoi? è per i soldi, Quanti non è per i soldi, non è per i soldi vuoi? 200 euro. Ah. è per il mio spettacolo. E tu devi pagare. Sento che è il momento giusto. Va bene, vedilo come un investimento. Senti, È l'unica carta che ho per uscire dalla provincia. E poi, è il mio grande sogno! E non ci sono le strutture adatte per mio fratello qui, e lo sai. Dammi 200 euro! Ho un'idea migliore e poi in provincia non ci sono i soldi mancano i soldi in provincia dove cazzo li vai a trovare soprattutto quelli che lavorano non hanno un cazzo di soldi e non guadagnano niente semplicemente si inventano nomi giganteschi per far finta di fare qualcosa di importante ad esempio io sono una self managed body and mind healer con una specializzazione in time limited performance e una self protected street worker che in pratica vuol dire che è un una mignotta. Eri non me la sento. Vuoi andartene via di qua? Vuoi guadagnare quei soldi per andartene via? E allora facciamolo. Ripetimi il piano. Ok. Sei pronto? Fase 1. Presentazione. Bussiamo alla porta, il ragazzo apre, gli diciamo che siamo operatori telefonici e che il suo contratto sta per scadere. Come fai a sapere che ha il telefono fisso? Joe, studio questa persona da mesi, so per certo che ha il telefono fisso. Fammi andare avanti. Fase 2. Distrazione. Gli mostro le nostre convenienti tariffe e chiedo di farmi vedere dove tiene il telefono. Lei conosce Larry The Board? Larry The Legend Board? Nel mentre tu sgattaioli lì in camera sua con la scusa di dover andare in bagno. Mentre perderò tempo con la vittima, tu ruberai i soldi che tiene nel cassetto. Come fai a sapere che li tiene lì? Giusto, perché lo studi da mesi. Ok, sei pronto? Buonasera, siamo operatori telefonici, sappiamo che il suo contratto sta per scadere. Se ne ha due minuti di tempo, le mostriamo le nostre convenienti tariffe. Mi dispiace, ma io non ho telefono fisso. Io vi devo fare una confessione. Un mio amico mi ha convinto a fare una truffa. Il fatto è che questo mio amico è un imbecille, è uno che una volta gli ho detto che ho comprato una moto ritargata e mi ha chiesto se servisse la maestra di sostegno per farla partire. Il fatto è che si parla tanto di legalizzare, legalizzazione, ciò che è legale, no, in Italia, la marijuana, ad esempio. La marijuana non fa male, anche se io una volta devo ammettere che sono stato in overdose di marijuana e non ho mai mangiato così tanto in tutta la mia vita. ma io dopo tutto invidio mio fratello, vorrei essere come lui perché nonostante tutti i suoi problemi e tutte le sfide che la vita gli continua a sottoporre rimane sempre positivo e vi assicuro che avrà una vita lunghissima e vi assicuro anzi che riuscirà a arrivare ai 90 anni e a non sentirli.